come va spero bene io sono elettrotecnico e fai da te e oggi siamo qui per recensire questo nuovo prodotto della Parkside bene andando sul fianco e andando a reggere i suoi dati di targa possiamo notare che ha una potenza nominale assorbita di circa 1200 watt anche se non saranno sicuramente effettivi il numero di giri nominale è da 3000 fino a 12.000 giri al minuto perché la velocità del motore è regolabile poi abbiamo una dimensione dei dischi fino a un massimo di 125 mm, abbiamo lo speed lock e all'interno, oltre al nostro flessibile flex del benegliatrice angolare, abbiamo anche un disco da taglio da 125 mm. Inoltre abbiamo una chiave per il montaggio e lo smontaggio ed le spalzole di ricambio. Tirando qui abbiamo un piccolo che io ho già torto. ora procediamo ad appoglierla una volta aperta la nostra confezione questo è quello che ci troviamo all'interno questo è il nostro disco da 125 mm di spessore poi abbiamo il nostro flessibile o la nostra smilietrici angolare con un cavo da 3 metri In seguito all'interno troviamo la maniglia con anche la chiave per i dischi che è particolare dopo andremo a vedere anche perché. Questa invece è la scatoletta con i due carboncini di ricambio. Qui ci sono le istruzioni e niente più. Questo è tutto quello che troviamo all'interno. Andando ad analizzare praticamente eh, in, in nost la nostra impugnatura possiamo notare che è in gomma e in plastica. Questo si toglie ovviamente, come scritto dalla libretta Parkside deve essere tolta per l'utilizzo. Qui abbiamo i nostri carboncini di ricambio che andiamo a mettere da parte, che non ci serviranno. Invece qui abbiamo il nostro disco, praticamente, dato dalla Parkside. E ecco qui. Ovviamente qui lo vedrete un po' sul lato, perché già ha fatto una prova ovviamente. Andando a fare un paragone con un'alberidiatrice angolare che già posseggo, questa qui, mettendole a confronto, magari togliendo anche il manico, ecco il hey, cavo possiamo notare le differenze fra le due la prima differenza è praticamente su uh, parascintile ecco uh, sulla nostra protezione che uh, qui è a metà mentre qui è più, più intatta ecco più grande la particolarità praticamente di questa smerigliatrice backside è che praticamente la protezione è praticamente girabile grazie a degli scatti ecco vedete fa praticamente dei piccoli scatti quando deve girare vedete non è praticamente regolabile tramite una vite ma tramite degli scatti che sono anche abbastanza dubi a mio parere ecco vedete una cosa che a me sinceramente piace andando a fare un altro paragone sempre per queste due smerigliatrici ecco vedi diciamo sono più o meno uh, della stessa potenza anche se questa è di minore potenza per questo ho preso anche quest'altra questa da 1200 watt mentre quest'altra ne ha solo 710 di watt ecco un'altra differenza è praticamente il pulsante questa non rimane uh, premuto ecco devo per forza premere il pulsante laterale per uh, attivarla mentre quest'altra si preme così e si disattiva ma per farla rimanere premuto devo andare a schiacciarla fino in fondo poi per sbloccarla basta premerla e tirarla indietro molto semplice un altro paragone molto interessante è quando noi andiamo a girarle ecco vedete si nota già solamente al girarle e non sto parlando dell'estetica Sto parlando praticamente uh, della maniglia che qui non è inseribile, ecco. Vedete, qui sta solamente a destra o a sinistra, mentre qui sta a destra o a sinistra e anche su. Un'altra differenza che abbiamo è la regolazione dei giri: questa ha un numero di giri diciamo ecco, uh, standard, ecco, diciamo uh, va sempre al massimo, mentre questa ha uh, diverse uh, Diverse regolazioni di numeri di giri, ecco da 1 fino a 6. Prendo praticamente un disco da 115 che è per questa smerigliatrice, e andiamo a prendere un disco da 125 che è per quest'altra. Questo è già usato ed è della Parkside, mentre questo non mi ricordo della macchina, di che marca è della Fexin. Vabbè, della Fexin, vabbè. Mettendole in sovrapposizione notiamo già la differenza, che è questa qui. È pochissima, sì, però alcuni dischi sono solo da 125 e qui come andiamo a metterli? Non possiamo metterli, ecco, vedete? Mentre qui, questi qui da 115 vanno benissimo. Andiamo a mettere i dischi su entrambe le smerigliatrici e vediamo il loro suono. Allora, ho montato già i dischi e le sue manopole su entrambe le smerigliatrici e praticamente ora andiamo a sentire il suono di entrambe. Proviamo questa qui, prima da 171 watt, ecco, mantenendola dalla manopola e attivandola. questa è il suono. Ora prendiamo quest'altra e andiamo ad attivare sempre dalla manopola oltre al fatto che uh, questa ha già una potenza un pochino superiore e si sente già in partenza uh, diciamo che il suono anche cambia questa è più silenziosa questa ha un suono un pochino più... Ho finito di fare questo breve paragone che non c'entra nulla perché questo è un video unboxing e recensione Possiamo notare che questa smerigliatrice oltre ad avere una potenza maggiore ha anche eh, diciamo una ruminosità audio maggiore Ora andiamo a provare a fare qualche taglio con questa smerigliatrice vediamo come va Ok, la prima prova che voglio seguire è praticamente sul del comune ferro. Andiamo a tagliare giusto un pezzettino di questo ferro e vediamo come si comporta. Ok, andiamo a togliere il pezzo di ferro dall'interno della morsa e possiamo notare che il taglio è stato effettuato ragazzi ho cambiato il disco ho messo quest'altra tipologia di disco il disco però è un po' usurato quindi il taglio non sarà del tutto veloce ecco ora proviamo a tagliare un po' di legno ok questo è il taglio che praticamente ha effettuato diciamo um, ha fatto un po' di fatica sì perché il disco diciamo che non è nuovo però il taglio è stato effettuato ecco e ragazzi in definitiva cosa dirvi questa mediatrice mi ha praticamente diciamo Sorpreso perché non mi aspettavo tutta questa potenza e ha abbastanza potenza per fare ciò che devo fare io cioè io non devo fare lavori pesanti devo fare lavori diciamo mediamente pesanti ecco e io ho preferito prendermi un'altra smerigliatrice angolare oltre a quella che già posseggo, perché questa ha una potenza diciamo maggiore quell'altra probabilmente la userò per smerigliare mentre questa la userò per tagliare dirvi io ne sono soddisfatto e ve la consiglio se qualcuno di voi deve smerigliare vi consiglio di tagliare questa parte superiore come hanno fatto anche molti altri youtubers e praticamente di metterci dischi da smeriglio però anche così non è che vada male eh? però sappiate che non ci potete mettere tutti i dischi qui sopra solamente alcuni fin quando avete la posizione vi consiglio sempre di tagliare questa parte se proprio Volete e uh, di non toglierla, perché se andate a toglierla, è diciamo una protezione in meno per voi. Quando voi avete una mano qui, diciamo anche se spostate un dito, c'è la protezione qua, non vi fate male. Vedete, se voi andate a togliere la mano mentre è ancora in movimento distrattamente, vi fate male. Quindi vi consiglio di non toglierla mai Ragazzi per questo video è tutto La smagliatrice della Parkside ve la consiglio E restate sani